Buonasera, il nostro telegiornale dei geometri questa sera si occupa di un tema che ahimè interessa a tutti noi. Questa sera, anche grazie appunto alla collaborazione dell'Agenzia delle Entrate, parleremo di redditi e soprattutto di dichiarazione dei redditi perché sono i mesi caldi e quindi siamo tutti molto frementi e anche un po' preoccupati, come sempre. Allora, abbiamo come ospiti, ovviamente accanto al Presidente eh, dei Geometri. Eh, del Collegio dei Geometri, che è Luciano Piccinelli, che saluto. Abbiamo la uh, dottoressa Elisabetta Curti, che è della Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate. Buonasera. Buonasera, dottoressa. E Alessandro De Falco, che è del Dipartimento Relazioni Esterne, sempre della Direzione Generale. Buonasera, Buonasera. De Falco. Allora, mh, parliamo, mm. parliamo della dichiarazione dei redditi. Eh, io le ho alcuni appunti, perché quest'anno cambia, cambiano molte cose io leggo come prima definizione siamo in periodo di 730 precompilato ai miei tempi non esisteva la precompilazione Beh, cosa diciamo, vuol dire? diciamo che siamo mm. già al terzo anno di dichiarazione precompilata il primo anno nel quale abbiamo iniziato la cosiddetta sperimentazione della dichiarazione precompilato, o meglio 730 precompilato, è il 2014 quindi questo è il terzo anno di dichiarazione precompilata e accanto al 730 precompilato si è aggiunto anche il modello redditi, per cui quest'anno non avremo solo il 730 precompilato, ma anche redditi precompilato. Il 730 precompilato è riservato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, mentre il redditi è riservato anche alle altre categorie di contribuenti. Quindi pensionati? Sempre pensionati che abbiano magari altri redditi che non consentono di utilizzare il modello 730, ma anche... Contribuenti che hanno redditi di d'impresa, redditi di lavoro autonomo. Senta, questo complica o, fa, o, fa, o semplifica? Questo semplifica l'attività dei contribuenti che devono dichiarare perché si trovano sul loro sito internet, sulla loro servizi telematici, tutta la dichiarazione con i dati inseriti. Essendo già al terzo anno di eh, sperimentazione, la quantità dei dati inseriti è notevolmente aumentata perché troviamo oltre alle dichiarazioni CU quelle quindi il cosiddetto vecchio CUD, quindi la certificazione unica, si trovano le spese sanitarie trasmesse da farmacie, medici, trovano le spese veterinarie, le spese di istruzioni, i mutuo, le spese di ristrutturazione. Quindi il quadro si è quasi completato. Quindi il contribuente può sia accettare integralmente la dichiarazione senza modifiche ed inviarla così com'è, in questo caso non sarà sottoposto al contro controllo documentale al quale vengono sottoposte a campione le dichiarazioni dei redditi oppure può modificarlo perché ritiene che non tutti i dati inseriti siano sufficienti ma è in possesso di altri dati certificati ecco. in questo caso potrebbe essere sottoposto successivamente ai controlli che l'agenzia così come previsto dalle norme può effettuare ecco quindi rimanda alle modifiche che deve fare esattamente può tranquillamente modificare poi controllate. Sicuramente c'è un controllo automatizzato che viene effettuato su tutte le dichiarazioni che fa un controllo sui calcoli effettuati. Ci potrebbe essere un controllo della documentazione ma non su tutte le dichiarazioni, solo in determinati casi e a campione. Quindi è un controllo che c'è sempre stato. Non è una novità di quest'anno, non è una novità della precompilata, è un controllo abituale che è sempre stato fatto per vedere se effettivamente gli oneri deducibili e detraibili che sono stati inseriti siano supportati dalla documentazione corretta. Ecco, e qui poi c'è questo modello redditi. Il modello redditi è un modello che un tempo veniva definito unico, unico semplicemente sì. ha cambiato nome perché dalla ecco. dichiarazione unico è stata estrapolata la dichiarazione IVA che viene presentata in forma separata. Non è nient'altro che la vecchia dichiarazione unica. Unico. Ho capito. Senta, nelle, nel 730 questa, eh, tutta, ci sono tutte le informazioni catastali. Questa è un'area un molto importante. Poi parleremo anche, perché a voi come Collegio dei Geometri interessa per esempio tutta la parte dei fondi rurali, è così? No, no, no. Noi, noi intanto abbiamo tanti iscritti che svolgono un'attività, diciamo, ai limiti di quella svolta dal consulente del lavoro o dal commercialista, nel senso che si occupano di problemi fiscali, di natura tributaria, eccetera, per cui... E svolgono questo tipo di attività cioè danno eh, la loro assistenza ai contribuenti che devono redigere i modelli e i documenti fiscali per quanto riguarda gli aspetti catastali sono intanto aspetti catastali che vengono inseriti all'interno sì. della denuncia ma poi quello di cui parleremo accenneremo più che altro perché eh, sono i fabbricati rurali ah, e gli ex fabbricati agricoli allora, parliamo di queste informazioni catastali? Cos'è? Un fatto sì. nuovo? No, no, no, no. Ehm, il dato catastale è uno di quei dati che entra nella dichiarazione di cui si parlava prima, sostanzialmente come m, informazione eh, reddituale sulle proprietà, sulle case, sui terreni che uno si trova eh, ad, avere. ad avere. esatto. Ehm, cosa succede? Che... Potrebbe eh, capitare che magari eh, nei controlli che si, si diceva prima uno scarica la propria dichiarazione dei redditi, tra quelle eh, informazioni che mh, è bene che si controlli c'è anche l'informazione sulla, sulla casa o sul terreno che è stato inserito all'interno della dichiarazione. Potrebbe succedere che magari quel tipo di informazione lì non è corretta, si ritiene non lo sia, eh, per esempio magari perché è, è, è stato inserito mh, con una quota diversa da quella che effettivamente ha la proprietà oppure capitava negli anni scorsi ma direi che da quest'anno non abbiamo avuto notizie in merito, capitava che quando è stato inserito per esempio la prima volta l'informazione sui terreni no? allora spesso capitava che le persone non sapessero neanche magari di aver quel terreno eh. allora in quel caso cosa si può fare? Eh, certamente segnalarla anche a noi, cioè anche alla parte catastale dell'Agenzia delle Entrate e si può fare attraverso la, un modulo che si trova sul sito internet oppure venendo nei nostri uffici, quelli di via Finocchiaro Aprile che trattano la parte catastale e segnalarla direttamente all'ufficio. L'ufficio avrà però il compito di verificarla di correggerla o di, o di informare comunque per quale motivo è venuto fuori quella informazione. Quindi direi che la, come dire, il dato catastale all'interno della dichiarazione dei redditi precompilata genera una specie poi di indotto, no? nel senso che da lì poi magari uno eh, approfondisce quella che è la situazione patrimoniale sui terreni e sulle case. Ecco, e voi avete su questo uno sportello che a disposizione per sì. chi aveste dei. Ripeto, abbiamo dubbi. intanto eh, i nostri servizi di front office che sono operativi, ovviamente non solo dedicati alla precompilata, ma sono operativi tutti i giorni. Eh, in più, proprio perché in questo periodo può capitare che ci sia magari un afflusso eh, oppure una richiesta specifica generata dall'informazione che viene fuori dal 7:30, uno sportello dedicato eh, anche magari eh, pensato per l'utenza professionale, perché eh, per accedere a questo sportello occorre fare una prenotazione dal sito internet ed è, ed è operativo eh, il martedì e il giovedì, per cui diciamo che è un po' ipotizzato per l'utenza professionale che ha più dimestichezza, che magari ha bisogno di una consulenza specifica su un caso particolare e abbiamo offerto anche questa possibilità. Ricordiamoci, scusa, prego, quelli prego. che sono i dati catastali da inserire? <coughs> perché molto spesso, almeno lo eh, vedo per quanto riguarda la nostra parte, il contribuente ci chiede il codice catastale, mm. eh, che cosa deve indicare come codice catastale perché c'è confusione fra quello che può essere come dire, il dato, e allora sì. lì sarebbe magari opportuno. Ah, la dichiarazione dei redditi, ad esempio, se facciamo caso a quello di Genova, il codice catastale che si inserisce è il D969, classico. Okay. Perché noi leggiamo sulle visure catastali sì. molto spesso che, che è, è scritto ecco, una, quello, un altro codice. Quello abbiamo che, qualche problemino su Genova, ad esempio, quelli ce ne siamo accorti nel caso della dichiarazione di successione, andrebbe invece inserito quello di 5, però a livello di dichiarazione dei redditi, il D969 è sufficiente per quanto riguarda il genere. E questo è un dato. Poi abbiamo il foglio, il mappale e il subalterno. Tanti confondono mappale e particella, mm. perché eh, chiedono a noi, c'è la richiesta della particella, io ho la visura catastale dove c'è scritto mappale, viceversa, la, il mappale o la particella è la stessa cosa. Esatto. Ecco, in maniera tale che, come dire, anche lì, Mentre non esiste più la partita catastale. Esatto. Allora, la partita catastale è un dato che esisteva fino a dieci anni fa. Più anni o meno. Ma Adesso il catasto non c'è più, è con loro, è inserito. C'è, c'è. C'è, ma, ma in forme di... Sì, vabbè, non è il vecchio catasto dove non ci si capiva assolutamente nulla. Ma il catasto è rimasto lo stesso. Eh, gli è stata cambiata denominazione ed è confluito all'interno di un sistema più organico o più... Ordin grande, sarà un po' più ordinato, ordinato. Ecco. diciamo posso che c'è i dati catastali, eh, c è c è catastali sono sempre quelli nel senso che il catastro funziona sempre allo stesso modo ovvero abbiamo sempre la parte dei terreni sempre la parte dell'urbano sempre gli sportelli a cui potersi rivolgere si è eh, informatizzato per cui si è informatizzata non solo la parte a livello fiscale o tributario ma si è informatizzata anche la parte a livello tecnico per quindi cui per la parte vostra Cosa chiedete a loro? Cosa, cosa, allora, quali sono le informazioni? No, con loro abbiamo un rapporto continuo per quanto riguarda le varie problematiche che si incontra, l'organizzazione che si può fare di eventi che, dove si possono scambiare informazioni, dati, eccetera. Ne abbiamo avuto tra l'altro recentemente diversi, abbiamo avuto anche degli incontri, continueremo ad averli, ma perché, come abbiamo avuto sempre col Catasto un rapporto di collaborazione, continuiamo ad averlo come agenzia delle entrate, in questo caso ovviamente. Ci sono anche degli aspetti, come dicevo prima, di carattere fiscale e tributario che noi prima non vedevamo o comunque non ce ne occupavamo, ora spesso accade che come dire, andando a, a occuparsi di un problema eh, si veda anche quello a fianco, che è quello non prettamente tecnico. Ma voi pensate che eh, i cittadini norma normali ricevendo un 730 precompilato che non avevano mai ricevuto? Lo ricevevano da due anni, non una quarta. Dal 2015, ecco, dal relativamente all'anno di imposta. E secondo in percentuale eh, lo utilizzavano. Ma non si tratta perché, di riceverlo. Eh, io penso al cittadino, così magari Ma che diciamo non diciamo che di anno in anno c'è stato un aumento dell'utilizzo da parte sì. anche del cittadino comune. L'obiettivo di quest'anno è di, di superare mm. 2 milioni di utilizzo personale da parte del contribuente. Non si tratta di riceverlo perché... La ricezione, diciamo, la ricezione telematica. Per ricevere questo 730 o dichiarazione precompilata io mi devo autenticare ai servizi telematici, quindi ho bisogno del rilascio del PIN dell'Agenzia delle Entrate. Sì. Quindi per avere il PIN dell'Agenzia delle Entrate io posso usare due modalità principalmente. Quindi io posso richiedere il PIN telematicamente, direttamente attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate, quindi effettuando la registrazione. Il sistema mi richiede dei dati che solo io contribuente posso conoscere in modo che nessuno possa chiedere il PIN in mia vece. La prima parte del PIN mi viene rilasciato subito, la seconda parte mi arriva per posta al mio indirizzo di domicilio fiscale. Altrimenti posso richiederlo a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Quando ho in mano il mio PIN e la mia password che va rigenerata al primo accesso, io accedo alla dichiarazione precompilata, alla quale peraltro posso accedere anche con il PIN dell'Inps o con SPIN. Ecco. In questo modo io ho accesso alla precompilata ed è un percorso molto semplice quello che faccio per vederla per modificarla perché è tutto guidato e per inviarla noi abbiamo tenuto anche degli incontri di formazione e informazione abbiamo anche delle immagini mi pare che, che vedono questi vostri Quest perché, ci siamo perché un po' pot... di informazione ci vorrebbe insomma. esatto, negli altri ah. anni sono stati fatti degli incontri presso gli uffici territoriali per i contribuenti quest'anno ci siamo più focalizzati verso i dipendenti degli enti locali che hanno partecipato proprio perché è rivolto a un pubblico di dipendenti molto. ed è comunque stato molto apprezzato sì. questo intervento perché l'interesse è notevole perché l'alternativa è altrimenti se uno non si vuole cimentare la possibilità di rivolgersi a un intermediario a commercialista. assolutamente sì, sì, ognuno è libero nella propria scelta va bene, allora ci fermiamo un attimo per la nostra reclama e poi Riprendiamo su questo tema tema che come vedete è molto importante, la reclama. Allora riprendiamo, stiamo chiacchierando della, delle dichiarazioni dei redditi che stanno arrivando. La, abbiamo la dottoressa Elisabetta Curti della direzione generale dell'Agenzia delle Entrate, Alessandro De Falco delle relazioni esterne, presidente del collegio dei geometri, Luciano Piccinelli, ecco dicevo avete diciamo dite le cose che pensate abbiano bisogno gli utenti, quanti sono il, voi siete provinciali, regionali scusi? Abbiamo una direzione regionale. Quanti, quanti sono, le, quanti sono i, in regione le persone che devono? E sono tante le persone che si rivolgono per assistenza, agli uffici, sì. noi siamo strutturati. Voi per... avete la sensazione? che stiano capendo questo meccanismo? Secondo me sì. Che lo apprezzino? Sì, sì. È apprezzato, c'è cioè molto interesse su questo. Sì. C'è molta... Ten tenga conto Ma in questo che sistema c'è comunque... la possibilità di limitare le evasioni? Cioè, Teniamo... Qual è lo scopo di queste cose? Questo è lo scopo, è quello di creare un rapporto tra l'agenzia... Più e corretto. E un rapporto per creare... Una, un effetto compliance. Noi dobbiamo andare incontro alle esigenze del contribuente, fornirgli una dichiarazione già precompilata per togliere tutte quelle difficoltà al quale andava incontro. Se ricordiamo l'anno 93 nel quale uscì la dichiarazione dei redditi così definita lunare, nella quale non si sapeva neanche come iniziare a fare una dichiarazione. Quello è stato forse l'anno più basso dell'Agenzia delle Entrate che non era ancora Agenzia delle Entrate. La cosa più corretta era questa, arrivare alla dichiarazione precompilata, cioè rendere disponibile già al contribuente i dati che sono già in possesso dell'amministrazione. Anziché chiedere al contribuente di fornirci i dati, dobbiamo essere noi a dare il contributo. Ecco, ma voi come fate a saperli? Ci vengono trasmessi, vengono... Ci devono essere trasmessi anche dai soggetti esterni. La certificazione unica ci viene trasmessa dai sostituti d'imposta, le spese sanitarie ci vengono trasmesse dai medici e dai farmacisti, dalle parafarmacie, dai fisioterapisti, da e tutti voi questi soggetti. Di me sapete tutto. Tutto quello che è consentito sapere, perché Beh, teniamo insomma, conto no. che ci sono stati anche ovviamente contatti col garante della privacy, quindi non sono dati che non è consentito avere. Se lei non ci volesse far sapere quali sono le spese sanitarie che lei ha effettuato può sempre opporsi. Però eh, mi oppongo una volta mi che pongo, voi mi dite eh, lei ha speso tanto. A noi non vengono inviate. A noi vengono inviate. E lei le dovrà inserire personalmente. Quindi c'è una forma di tutela della privacy. No, questo scusi se ne interrompo, ma proprio il fatto che i medici quando si hanno le visite chiedono certo, se vogliamo chiedo, o meno c'è certo, la possibilità di opporsi Per cui in quindi quel quindi è momento... garantita al massimo grado rispetto della privacy per quello che ovviamente va soggetto alla privacy sì, certo. in altri casi tipo le ristrutturazioni tipo i mutui non c'è tale, tale possibilità, le banche trasmettono i bonifici delle spese di ristrutturazione voi avete per la vostra esperienza del... in percentuale quante sono le Dichiarazioni già corrette, poco modificabili, che, che vengono poco modificate. Adesso i dati aggiornatissimi Così non qualche... ci sono ancora, non però c'è una buona percentuale di dichiarazioni accettate, accettate. non modificate. Senta. Penso che lo vedremo a consultivo, perché siamo, non c'è ancora un'alta percentuale di, di indirte che altre a... informazioni sì. da dare a chi ci ascolta? I tempi quali sono? Allora la dichiarazione è stata resa disponibile per la visualizzazione il 18 di aprile, le modifiche si potevano effettuare dal 2 di maggio e il termine per l'invio per quanto riguarda il 730 precompilato è il 24 di luglio, per quanto riguarda redditi è il 2 ottobre. Per quanto riguarda i versamenti, per chi fosse tenuto al versamento con redditi, non con 730 precompilato perché lì è il datore di lavoro che si occupa sia di rimborsare che di effettuare le ritenute, è il 30 di giugno 30 di quest'anno. E con la possibilità di pagare entro i 30 giorni successivi con una maggiorazione dello 0,4%. 04. Quindi dopo un mese praticamente. Dopo un mese. <ride> Ecco, eh, Parliamo di questi, di questi sì. No, ci sono altre informazioni interessanti sì, che anche, possono... Sì, comunque per eventuali Ica. difficoltà nella compilazione del 730 precompilato, gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate sono a disposizione per fornire chiarimenti ed aiutare nel... Ma voi nella... pensate di arrivare al 100%? In prospettiva, nel 100% no, delle, degli inviti da parte dei contribuenti. No, nel senso che, cioè, adesso io non voglio fare, io mm. non, ho, eh, non uso, eh, per compilati non ho, non ho niente, e io ho un commercialista, mm. quindi, e io avrò sempre fino alla morte un commercialista. Ecco, in questo caso, va bene, vado avanti per questo percorso. Certo, quindi non è una libera scelta, ecco. diciamo, non c'è nessuna. No, la L'orientamento è che piano Noi poi, vogliamo rendere la vita se più semplice al contribuente, poi il contribuente fa la sua scelta, ecco, non c'è nessun obbligo da parte del contribuente di farsela da solo. Se però il contribuente vuole farsela da solo, deve essere messo nelle condizioni per poterlo farlo. fare. Ecco, diceva i tempi: sì, siamo alla, ah, abbiamo detto tutto sui tempi. 24, 24. Di luglio la scadenza per il, per il 7:30 precompilato, 2 ottobre per redditi ecco. precompilato. Poi, ma da quanti anni lavorate voi in questa entrata? Tanti anni? Sulla. Da quanti anni lavora all'Agenzia delle Entrate? All'Agenzia delle Entrate, io ho cominciato a lavorare nell'amministrazione finanziaria nell'83. 83? Ecco, sono passati. Eh, 34, anni. 34 anni. Ecco, è cambiato qualcosa? Beh, sì, è cambiato. Molto? molto. È cambiata la vita? È cambiato più in questi ultimi anni oppure durante questi 40 anni? Beh, soprattutto negli ultimi anni, direi. ultimi anni, e comunque è un cambiamento continuo, è un cambiamento continuo, soprattutto poi la telematica ha portato la maggior parte Questo dei cambiamenti. Portato... Quello che noi vogliamo fare è portare il contribuente a venire il meno possibile negli uffici, a e fare certo. il più possibile telematicamente. Meno code. Quindi l'obiettivo è quello, come la registrazione telematica dei contratti di locazione, quindi la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi, adesso anche la presentazione telematica della dichiarazione in successione. L'obiettivo è lavora da casa, invia da casa, vieni in ufficio solo se è strettamente necessario. Vabbè, Però eh, l'ufficio c'è sempre. L'ufficio c'è sempre, sempre a disposizione. Ve lo dico perché se io rimango solo... Cioè... Che tutti si occupano di telematica, io vado e è sempre vuoto. <ride> e quindi mi Dovrebbe risolvo. essere quello. Dovrebbe essere così. Insomma. Sarà l'unico contribuente. Essere Tranquillo. Un ideale. Posso andare a qualunque Beh, ora. Se vediamo in certe prospettive, le banche un po' questo risultato sì, l'hanno tenuto. E' certo, e certo. Noi siamo un po' più complessi delle banche, abbiamo più servizi. Va però sono informazioni molto importanti. Credo che ci sia la base... Ecco, ma secondo voi in 30 anni, 40 anni, i cittadini sono diventati più o meno onesti? Questo è difficile dirlo. Ma dalle... dalle insomma... Da... Li, stiamo guidando. Li, <ride> Li stiamo, stiamo guidando. Noi speriamo di incentivarli ad avere più fiducia, non tanto in noi quanto in questo, questo, in questo è, paese. In queste innovazioni. Allora, questi benedetti fabbricati rurali, che problema è che vi interessa in modo particolare? No, il problema che interessa intanto è portare all'attenzione delle persone mm. che hanno dei fabbricati. Il, il, questo fatto, Cosa notizia. sono i fabbricati rurali? I fabbricati rurali sono fabbricati ex agricoli mm. che di fatto hanno perso la caratteristica di ruralità, voi perché sono stati abbandonati, voi perché sono rimasti tali da sempre, nessuno ne ha mai mutato la condizione o le caratteristiche. Molto spesso accade che le persone hanno in capo dei fabbricati rurali, in capo nel senso che risultano di loro proprietà alcuni fabbricati rurali e loro non lo sappiano neppure. Perché questo accade, vista e considerata l'evoluzione che c'è stata negli ultimi 50 anni dell'ambito agricolo e territoriale, soprattutto della nostra regione, della nostra provincia, ma questo accade un po' da tutte le parti. Allora rimangono in capo dei fabbricati rurali che avevano ed hanno l'obbligo di essere censiti al catasto urbano. E allora su questo obbligo bisogna fare molta attenzione, ne parlerà poi il dottor De Falco per quanto riguarda questi aspetti. Ma noi quello che vogliamo evidenziare alle persone è di controllare bene quali sono le loro proprietà e se hanno come proprietà dei fabbricati rurali o dei fabbricati che non risultano ancora censiti sì, sì. al catasto perché le sanzioni si fanno sempre più dure e perché comunque i termini sono già stati posticipati da sì. molti anni. Su questo De Falco? Beh, su questo posso aggiungere che mh, proprio in questi giorni eh, noi cominceremo ad inviare, delle. Del, del, in questa fase di accertamento cominceremo a inviare degli avvisi, mm. No? ai proprietari, quelli che risultano ancora in catasto come proprietari di fabbricati rurali per dire attenzione guarda che ci risulta che tu sei ancora proprietario di un fabbricato rurale, ricordati che devi portarlo, come, come si diceva prima, al catasto fabbricati. Quindi, e cominceremo a inviare questi avvisi. Anche noi diciamo. Quindi eh, voi sapete cose che magari il proprietario non sa. Può succedere, può succedere che, sì, che non sappia di avere un terreno così, mentre in voi può darsi voi sapete, può, può, capitare. può capitare, questo è un avviso proprio che, come dire, nell'ottica della compliance di cui si parlava prima, lato catasto è come dire, attenzione, abbiamo rilevato che tu hai questa, questa segnalazione per cui, se è proprio da accatastare, se è proprio da fare, allora rivolgiti a un professionista che ti assisterà necessariamente nella fase di accertamento. No? Eh, se se vol volessimo dare dei numeri, eh, questi avvisi di cui si parlava prima saranno circa 40.000 in Liguria, che non è poco, ma neanche tanto rispetto a altre regioni, ad esempio mi viene in mente il Piemonte, dove sono molti di più. Sì. E, um, il discorso delle sanzioni di cui si parlava anche lì è importante perché eh, nel caso in cui ricorrono le condizioni per cui tu devi per forza accatastarlo, no? devi per forza portarlo al catasto fabbricato e non lo fai, allora poi interverremo noi con un'attività che si chiama di surroga e lì aumenteranno le sanzioni sì. che ti addebiteremo. Quindi perciò, come si diceva prima, è importante in questa fase, ma già dall'inizio dell'anno direi, la, la collaborazione stretta che c'è soprattutto con i geometri, proprio perché eh, anche noi abbiamo fatto un'azione di sensibilizzazione con i comuni, per esempio, con gli ordini professionali. E di recente è stata fatta un'iniziativa di comunicazione a Imperia, perché Imperia è tra quelle province dove numericamente ce n'è di più, quindi ci interessava, ma è un interesse comune che abbiamo con i, eh, con i professionisti, quello di diffondere l'informazione e poi verificare se è il caso o meno di farlo. Teniamo presente che ci possono essere dei fabbricati che non esistono più, Esatto. per cui l'agenzia vede in banca dati il dato relativo all'immobile, immobile che poi... Da, magari sista. da anni non esiste più, però è il contribuente che vedendosi arrivare la segnalazione va a verificare l'esistenza o va a far verificare l'esistenza di certo. questo immobile a un tecnico eh. il quale individuato può andare a fare la segnalazione all'agenzia dicendo l'immobile non esiste non più. Esiste in più. Molto bene, allora dottoressa Curti, mandiamo un ultimo messaggio uh, a chi ci sta ascoltando? Dalla, dal vostro osservatorio di agenzie delle entrate Bene. che un tempo facevate una paura folle non so se adesso continuate a farla ma questo e diciamo pensiamo... che vogliamo un po' incentivare il contribuente anche verso questa, questa nuova via un po' cambia verso quello che noi chiamiamo cambia verso eh, che è partita con la legge finanziaria del, del 2016, questo è, è l'agenzia che, che scrive al contribuente dandogli notizia di quello che conosce dice se tu hai mancato in qualcosa, non hai dichiarato dei redditi o anziché sanzionarti subito ti, ti avverto. te lo comunico quindi ti do modo di ravvederti quindi diciamo che è cambiata la prospettiva prima di parti un accertamento prima di coglierti in fallo io ti avverto di modo che tu possa intervenire subito e ravvederti per tempo ovviamente con una riduzione delle sanzioni solo nel caso in cui tu insisti, insisti allora Insiste noi interverremo quindi è quest'ottica che è cambiata va bene ma mi sembra un messaggio positivo insomma quindi che permetterà a tutti di diventare più corretti e insomma e di amare un po' di più l'agenzia delle entrate insomma. io vi ringrazio molto se eh, ci saranno altre informazioni noi le daremo, grazie ai nostri ospiti. Per questa sera grazie alla dottoressa Elisabetta Curti, ad Alessandro De Falco, al nostro presidente del Collegio dei Geometri, Luciano Piccinelli. Grazie a voi per averci seguito, vi ricordo che questo programma va sempre in onda tutti i martedì dalle 20 alle 20.45 su Telenord. Grazie, arrivederci. Grazie. grazie.